Ultimamente leggo un sacco di articoli sul proprio scopo o il purpose, come fa, fa figo dire, no? E molte persone vengono da me, mi scrivono, abbiamo conversazioni chiamate e tutti sono alla ricerca disperata del proprio scopo pensando che una volta trovato il proprio scopo possano finalmente essere felici. Però non è così. In questo video voglio raccontarti perché la ricerca del tuo scopo non ti renderà felice e cosa fare invece. Io sono Emanuele Fortunati e aiuto le persone che sentono di non esprimere tutte se stesse nel proprio lavoro ma non sanno come cambiare direzione o non sanno che direzione prendere a rimettere se stesse al centro della propria vita per iniziare a vivere con gratificazione il proprio lavoro e al tempo stesso lasciare spazio anche alle altre cose importanti come tempo di qualità con la famiglia o tempo per se stessi. Come ti dicevo è pericoloso, è veramente pericoloso andare a cercare il proprio scopo e fare quello lo scopo della propria vita, perché quello che succede è che diventa una vera e propria ossessione. Te lo dico perché ci sono passato anch'io e neanche tantissimo tempo fa. La ricerca dello scopo nasce da cosa? Nasce da, da una mancanza, da una paura che noi esseri umani abbiamo, che è la paura di non avere nessun significato. E se io non ho significato di esistere, perché cavolo esisto? È una domanda molto profonda, ma a livello pratico, è molto semplice da spiegare. Noi vediamo gli animali, pensiamo agli animali da fattoria che l'unico scopo che hanno è darci il latte o darci carne, o vediamo anche gli animali in generale, quelli selvaggi che nascono, hanno la loro vita: dove se sei un predatore, predi, se sei una preda, vieni, <ride> vieni fondamentalmente ucciso e poi muori. No? E noi, siccome abbiamo una natura che è anche animale, non peraltro siamo mammiferi. Anche noi abbiamo la stessa, la stessa vita, no? nasciamo, facciamo qualcosa o non facciamo qualcosa durante la nostra vita e moriamo. Ecco, l'idea che noi siamo come gli altri animali, che, che siamo qua sulla terra solo per nascere e morire fondamentalmente, non ci piace, non ci piace assolutamente. Abbiamo una parte dentro di noi che potremmo chiamare ego, potremmo chiamare piccolo o meno arrogante, potremmo chiamarlo come ci pare, ma l'idea è che a nessuno piace di essere un pezzo di carne che cammina aspettando di morire. E allora tutti cerchiamo il nostro scopo, ma questa ricerca di scopo nasce proprio dal fatto di sentirsi insignificanti. Ora, non è sbagliato cercare il proprio scopo, non è sbagliato, è sbagliato il movente, ed è sbagliata l'idea che una volta trovato il nostro scopo, finalmente possiamo avere un significato nella vita, finalmente la nostra vita assume tutti altri colori, non è così, non è così ed è molto pericoloso. Perché è pericoloso? Punto primo. Nessuno sa esattamente cos'è lo scopo. Sì, qualcosa che ti rende contento, qualcosa che faresti senza essere pagato, qualcosa che ti permette di lasciare il tuo segno, far la differenza, cambiare il mondo nel tuo piccolo. Certamente può essere quello, ma in realtà lo scopo di ognuno è diverso. Nessuno sa perché è nato. Potremmo banalmente davvero essere nati solo per aspettare di morire. Chi crede in Dio potrebbe pensare o pensa che Dio ha un disegno per noi, chi crede in qualcos'altro pensa che ci sia un disegno più grande o qualcosa, delle forze, delle energie, ognuno pensa la sua, ma nessuno sa esattamente cosa sia uno scopo, ok? Proprio perché noi esseri umani abbiamo attaccato, abbiamo creato il termine scopo, il termine purpose, il termine significato alto per un'insicurezza principalmente. Detto questo, è buono trovare un proprio scopo perché, perché ti porta a ad avere una direzione dove ti metti in gioco, dove fai qualcosa di profondo e bello per te e che ha anche un bellissimo impatto sul mondo. Infatti io sono il primo che col concetto di missione vado molto vicino, anche se non è lo stesso, eh, ma vado molto vicino al concetto di scopo. Il problema qual è? Il problema è che siccome, come ti dicevo, nessuno sa esattamente qual cos'è lo scopo e nessuno sa esattamente come ogni persona, in modo unico e diverso, perché ognuno è unico e diverso, può trovare il proprio scopo, quello che succede è che il pericolo è che noi passiamo tutta la vita aspettando e posticipando la nostra felicità, sperando prima o poi di trovare il nostro scopo. E siccome non è facile trovare il proprio scopo, perché non è che uno si alza la mattina e fa «Uh, questo è il mio scopo», nessuno ti può insegnare esattamente come trovarlo. Molti ti possono indicare la via, questo concordo, ma nessuno te lo può dire, non ti può dare un metodo ABC da seguire per trovare lo scopo. Uno passa tutta la vita a pensare al proprio scopo non accorgendosi che la felicità magari ce l'ha già attorno. Secondo, l'idea che finché non trovi il tuo scopo non ti puoi esprimere a pieno o non puoi essere felice, ti metto un'enorme pressione sulla ricerca di questo scopo. Cioè diventa questione di vita e di morte, diventa un'ossessione. E in quello spazio mentale di ossessione, di paura, di tensione, di aspettative, uno non ci si gode la vita, due è molto difficile trovare il proprio scopo perché per mia esperienza non anch'io ti posso dire esattamente come trovare il tuo scopo, ma so che nasce dal gioco, dal, dallo sperimentare, dall'essere creativi. Terzo, eh, nascono domande e paure come per dire e se trovo il mio scopo e non mi piace poi cosa faccio? Lo devo seguire lo stesso? E se trovo il mio scopo, anzi se trovo quello che penso sia il mio scopo ma non è il mio scopo e io lo seguo poi mi, mi, mi sono giocato quello che è il mio vero scopo? Capite che sono un sacco di tensioni. E in più, detto proprio a cuore aperto perché questo l'ho vissuto in prima persona giusto un annetto, un annetto e mezzo fa trovare il tuo scopo non ti garantisce di essere felice non te lo garantisce, perché una volta che lo trovi, poi inizia a pensare, ma ora che lo so, se decidessi di non seguire questo scopo, potrei essere lo stesso felice. Se non seguissi quello scopo, starei sprecando la mia vita? Starei sprecando qualcosa di più alto? Se credo in Dio, credo in qualcosa di superiore, sto andando contro Dio? Sto andando contro l'universo? E poi, quando uno trova il proprio scopo, e magari il proprio scopo coinvolge l'aiutare gli altri, uno inizia a farsi delle idee di come potrebbe aiutare gli altri, e questa volta il limite. Se io voglia di aiutare gli altri posso entrare uno psicologo, un coach, un medico, un, un avvocato che lavora per i diritti civili. cioè, Ci sono tantissimi modi. Il problema è che noi esseri umani abbiamo dei modelli mentali. Ci guardiamo intorno e assumiamo che ci sia un come, un come preciso e magari non è quello che ci si addice, non ci ispira, non ce lo sentiamo naturale. A quel punto uno cosa fa? Si sforza di seguire il proprio scopo in un modo che non è il proprio. No. Allora ecco che trovare, anche trovare il proprio scopo non ti rende felice. Quello che ti rende felice è capire una cosa essenziale che fondamentalmente noi siamo esseri umani fatti in carne e ossa e abbiamo diversi stimoli, bisogni e desideri e li dobbiamo accogliere tutti altrimenti non saremo mai felici. Se io Emanuele Fortunati mi sento bene quando corro in montagna, correre in montagna io lo so che non fa parte del mio scopo, so che non è neanche una professione e non lo sarà mai, ma se non do spazio alla corsa in montagna, non mi sento felice. Pur lavorando con le persone, che è una cosa che adoro, pur lavorando, aiutando le persone a trovare la propria missione, a esprimersi se stesse, a trovare la propria libertà, che è la cosa che, che mi smuove ed è parte del mio scopo, io non sono felice al 100% se devo rinunciare a dipingere, a scrivere, a correre, a spendere buon tempo con la mia famiglia, ed ecco perché siccome siamo esseri umani, abbiamo diverse esigenze, anche molto concrete, fisiche, c'è cioè, a chi piacciono le auto o le moto, non è un male! Però è chiaro che se uno pensa al proprio scopo come, caspita, voglio aiutare il mondo a evolvere, voglio cambiare un pezzo di mondo, voglio aiutare persone, eh cavolo, ma cosa vuol dire che poi sono interessato alle moto, no? Come sono, come sono immaturo. E invece no, è proprio quello il problema. Il problema è quello di pensare che in qualche modo non siamo esseri umani, possiamo vivere solo agganciati e connessi al nostro scopo e che quello ci renderà felici. Ma non è vero. Quello che ci rende felici è vivere la vita ogni giorno facendo le cose che, che ci piacciono, le cose che, che sentiamo di voler provare, sperimentare, metterci in gioco, con una direzione che è quella poi sì, di, del nostro scopo o di quello che ci permette di esprimere il meglio di noi stessi e di donare qualcosa indietro al mondo, se proprio vogliamo avere uno scopo. Allora cosa possiamo fare invece di andare subito a cercare uno scopo che abbiamo visto che ci mette tanta tensione, pressioni e che poi alla fine diventa motivo di blocco perché finché non trovo il mio scopo non posso essere felice, Finché non trovo il mio scopo non mi metto fuori a fare le cose, se non sono sicuro che sia il mio scopo vale la pena provare il resto, E eh, che casino. Allora io quello che propongo a tutti, che consiglio a tutti è di fare un passo indietro e di iniziare a dare più spazio a quelle cose che ti fanno stare bene, soprattutto se quelle cose non hanno niente a che vedere, con la professione, niente a che vedere con quello che pensi potrebbe essere il tuo scopo, niente a che vedere con quello che possa essere una missione, uno scopo, un significato più alto e profondo. Ti piace giocare a calcetto con gli amici? Adesso magari è difficile, però se si può farlo. Ti piace eh, fare ricamo? Taglia cucito? Ti piace dipingere? Dai spazio a quello. Quando si tratta di procrastinare o di, eh, far, di andare fuori a bere sempre con gli amici per non pensare ai propri problemi, non ti sto dicendo quello, sto dicendo le cose che ti danno gioia. Inizia a dare spazio, perché più dai spazio a queste cose che ti danno gioia, più ti senti bene, più ti metti in, un, in, in uno spazio mentale, spirituale, anche se vuoi dire, ma in uno spazio di leggerezza, di serenità, dove è molto più facile individuare la propria direzione, quindi il proprio significato o scopo, ma soprattutto uno spazio di piacere, di godimento, di gusto della vita, che ti dà quella sensazione di gioia pura, che poi ti viene voglia, a quel punto di fare qualcosa di più, fare qualcosa per il mondo, fare qualcosa per gli altri, fare qualcosa che dia un significato più profondo alla tua vita. E a quel punto lì sei perfettamente sintonizzata, sintonizzato sulla frequenza giusta, la frequenza della gioia, la frequenza della pace mentale, la frequenza della serenità. E quello che scopri di interessante è che poi il tuo scopo è molto molto legato a quelle cose che fai con gioia. E allora magari, vedi a me... La corsa non sarà lo scopo della mia vita, quella di essere un corridore e grazie alla corsa vincere medaglie o chissà che. Però io so che le mie piccole imprese di corse nel deserto, di gare da 100 km, di attraversate in montagna, ispirano le persone a dare più spazio a loro stesse, a quello che piace a loro. Allora vedi come anche qualcosa che sembra scollegato dal mio scopo in realtà va nella stessa direzione di aiutare le persone a trovare la propria libertà di espressione, dare più spazio a loro stesse, rimettersi al centro. Ma quando ho iniziato a correre, l'ho fatto per la gioia di correre, tutto questo è arrivato dopo e a un certo punto si è accesa una lampadina e ho detto: ecco perché sono qua ed ecco come voglio seguire il mio scopo. Perché anche il come è importante, il come deve venire naturale. E per essere aperti al come, affinché venga in modo naturale, bisogna esplorare. Quindi ricapitolando, cercare uno scopo non è sbagliato, è pericoloso aspettare e aspettarsi di essere felici solo quando si trova il proprio scopo, che deve essere quello giusto, perfetto e che è anche doppiamente pericoloso perché non è detto che si abbia un solo scopo nella vita, nessuno lo sa, potrebbe essere che oggi il mio scopo sia questo, domani sia un altro, chi lo sa, ok? non è sbagliato di per sé cercare il proprio scopo, è sbagliato aspettarsi che quello cambi la propria vita. Quello che si può fare invece è Iniziare a esplorare quello che ci dà gioia, quello che ci dà piacere, quello che ci fa sentire bene che quando finiamo di farlo vorremmo non solo farlo ancora ma condividere quella gioia in altri mille modi con altri. Se dopo che torni dalla tua partita a calcetto con gli amici hai questa gioia addosso che hai voglia di giocare con tuo figlio, allora forse esplora un po' di più quel calcetto. Se quando la domenica mattina, mentre fai mestieri, alzi la musica a manetta e balli, vedi che la tua famiglia inizia a ballare intorno a te, forse il ballo, forse eh, la musica, sono parte un po' di quello che sei che ti dà gioia. Esploralo di più e mettiti in quello spazio dove sei così serena, così sereno, così contento di quello che hai e che te lo stai godendo a pieno, che ti posso assicurare che ti si aprono porte dove troverai qualcosa che realmente ti permette di dare un contributo significativo alla tua vita innanzitutto, perché lo devi fare sempre per te, e poi al, agli altri e al mondo. Nella speranza che questo possa aiutare tutte quelle persone che sono un po' bloccate nella vita perché sono in attesa di trovare il proprio scopo, peggio ancora, iniziano a sentirsi triste e pensano di aver perso la speranza di poterlo finalmente trovare questo scopo, spero che questo video possa dare qualche indizio su come invertire un pochino la piramide, invertire un po' la prospettiva e iniziare a mettersi in gioco dal punto di vista della gioia e del godimento della vita. Perché è malissimo che vada se poi lo scopo non lo trovi, se lo scopo non dovesse esistere, se effettivamente siamo venuti sulla terra solo per nascere, vivere e morire, è allora che si viva al 100%, no? Ciao!